Gli ebrei non sono ammessi nei locali. Gli ebrei non possono passeggiare nei parchi. Gli ebrei non possono sedersi sulle panchine. Gli ebrei devono indossare marchi visibili quando escono di casa. Una sala di David blu su uno sfondo bianco. E coloro che non obbediranno a questo decreto saranno puniti severamente. Gli ebrei dovranno risiedere in un distretto creato appositamente per loro. Gli ebrei saranno deportati in campi di lavoro. Spesso mi chiedo... Perché proprio io dovevo nascere ebreo? Perché proprio io ho dovuto subire tali violenze e persecuzioni? Perché proprio io sono passato ad avere tutto, a perdere ogni mio singolo diritto? Ma la vera domanda è, come ha fatto un uomo a comportarsi così disumanamente? Cosa l'ha spinta ad agire in questo modo? Bambini morti di fame, gente uccisa per nulla, ebrei che tradirono per sopravvivere. Ricordo quando mi venne detto Se faranno irruzione si getti dalla finestra Non si lasci prendere vivo Forse è quello che avrei dovuto fare Forse così mi sarei risparmiato tanta sofferenza Ma se l'avessi fatto probabilmente non sarei qui a parlare L'unica cosa che mi ha veramente salvato È stata la musica Anche se devo ammettere che Neppure Chopin era più lo stesso Mi immaginavo tutte le sue opere nella testa, dal notturno per A9 al notturno per A20, nota per nota, e mi lasciavo cullare in modo così avvolgente da sentirmi di nuovo libero. al dolore dei massacri perché solo conoscendo e sapendo quello che veramente è successo possiamo non dimenticare e non ricadere in questo terribile errore perché solo le cose che si scordano poi ritornano.